Buonasera a tutti, si sente? Okay. Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro con uh, la Mappa del Mondo in cui presentiamo uh, l'ultimo numero, numero di Limes, che come vedete si intitola uh, La guerra continua ed è inevitabilmente dedicato uh, al conflitto in Ucraina di cui peraltro uh, tra qualche giorno ricade uh, diciamo così, il, il primo anniversario dell'inizio del, del conflitto in Ucraina. E quindi è passato un anno dall'inizio della guerra, accanto a me ci sono due analisti di Limes, alla mia destra c'è Mirko Mussetti e alla mia sinistra Nicola Cristadoro, e, che sono già peraltro stati anche... Eh, nostri ospiti qui al Circolo dei Lettori per precedenti numeri di Limes. Partirei da eh, Mirko Mussetti chiedendoti eh, se ti va di attraversarci un po' questo numero, di. Mh, siccome appunto è passato un anno no, dall'inizio della guerra, di eh, raccontarci un po' a che punto siamo, e, mh, appunto a un anno dall'inizio del conflitto. Grazie mille, grazie a tutti voi che siete venuti qui. Eh, diciamo che ormai è passato un anno, la guerra era cominciata il 24 febbraio del 2022, quindi ci siamo, l'anniversario c'è e bisogna capire come sono andate le cose. Le cose sicuramente non sono andate per il verso che pensava Vladimir Putin quando ordinò l'invasione. Sicuramente non è riuscito a far scappare il governo di Kiev e instaurare un governo fantoccio, che era l'obiettivo primario della missione, per avere a proprio favore un governo che aiutasse un, un governo fantoccio che potesse aiutare nelle fasi di occupazione. Solo metà de, del governo scappò all'epoca, ma rimasero le, le figure più importanti, a partire dal presidente Volodymyr Zelensky. Eh, rimase anche il Ministro della Difesa. All'epoca Kuglieba, Ministro degli Esteri, era a Washington, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quando rientrò, rientrò a Leopoli, non a Kiev. Okay. Comunque la figura del Presidente, carismatica, è riuscita a tenere in piedi una resistenza ucraina, adiuvata, ad esempio, anche dal Ministro dell'Interno Monastirsky, che è di recente morto, rimasto ucciso in uh, un dubbio incidente di elicottero a Brovari, in cui è, morito, è morto lui, è morto il Vice e anche il Segretario di Stato dell'Interno. Eh, però diciamo la resistenza è funzionata, funzionata in modo saggio, fin da subito fin da quando i cittadini hanno ricevuto le istruzioni per creare le bombe Molotov. Perché diciamo, il Ministero della Difesa ha diramato come creare le informazioni su come creare le bombe Molotov? Perché il cittadino doveva impiegare il carburante da metterlo nelle bottiglie, non nel serbatoio per scappare con la famiglia. Doveva rimanere nelle città per difenderle quindi si è generato proprio anche cognitivamente l'idea di resistenza all'invasore però a distanza di un anno qualcosa è cambiato i russi degli obiettivi li hanno raggiunti noi pensiamo che abbiano raggiunto poco ma comunque i territori occupati equivalgono comunque a un, a un paese grande quanto il portogallo ehm, hanno soprattutto ottenuto il corridoio terrestre tra la Federazione Russa e la Crimea. Non dimentichiamoci che la Crimea era collegata solo da un ponte, voluto peraltro da, da Putin, ed è fiore all'occhiello della politica di Putin, infatti se l'è presa molto quando il ponte ha subito un attentato. Eh, diciamo che in questa situazione anche oggi nel suo discorso al Parlamento si è vantato il presidente Putin di essere riuscito a trasformare il Mardazov in, uh, in un lago interno russo, quindi a rimarcare quasi guardate che successi li abbiamo ottenuti, però sul campo le cose non è che vadano benissimo, i successi ci sono perché sono innegabili i territori occupati ci sono i territori occupati ma quante vite sono costate questi territori occupati delle quattro oblast che la Russia ha recentemente annesso con un diciamo, referendum farsa diciamolo pure le schede elettorali nemmeno erano piegate per capire il livello del, del referendum di queste quattro ehm, oblast ovvero Kherson Zaporigia, Um, Lugansk e Donetsk non, non riesce a controllarne per intero nessuno uno ne, nessuno. forse solo Lugansk che riesce a controllare per il 95% dal punto di vista territoriale ma tutti gli altri no addirittura da Kherson sono stati costretti alla ritirata perché la sponda eh, destra del grande fiume Dnepr, ovvero quella occidentale per non sbagliarci, eh, non era controllabile. Però ci dice una cosa molto interessante tra le due differenze di condotta di questa guerra. Gli ucraini non sono disposti a cedere neanche un centimetro, i russi sono disponibili a fare le grandi ritirate. Lo hanno fatto a nord del paese, lo hanno fatto a Kharkiv dove si sono dovuti ritirare velocissimamente anche lasciando sul terreno molto materiale bellico poi finito in mano Ucraina perché di colpo di, di punto in bianco si sono ritrovati in un svantaggio numerico di 8 a 1 i, i russi e si sono ritirati da Kherson da Kherson si sono ritirati in modo molto ordinato addirittura hanno progettato programmato anche l'evacuazione di decine di migliaia di civili che preferivano rimanere al fianco dei russi quindi hanno attraversato il fiume verso eh, est in modo piuttosto ordinato l'Ucraina non ha mai fatto tutto questo ha sempre preteso la difesa a oltranza dei centri abitati a partire da Mariupol vi ricorderete eh, la... Mh, la, la grande resistenza dell'acciaieria Azovstal, a partire da eh, ehm, Seviero Danetsk e Lysitskansk, fino ad oggi, in cui parliamo di Bakhmut. A Bakhmut, che è una cittadina che su questa carta eh, vedete, eh, diciamo, eccola, nel, nel, nel tralug, ecco, ecco, adesso puntiamo, Bakhmut, ecco più a destra, eccola lì, eccola lì. Lì c'è una cittadina che prima della guerra contava 70.000 abitanti, nulla di realmente strategico, di realmente importante, ma lì si sta combattendo una delle più feroci battaglie di questo conflitto. Stanno morendo a migliaia di soldati, sia da una parte sia dall'altra. Perché? Perché il presidente Zelensky ha appoggiato la politica della non cessione della resistenza a oltranza, per capirci. Lo stesso Zaluzhny, che è capo di tutte le forze armate dell'Ucraina, è più disposto a ritirarsi per salvare la vita ai, ai, propri, ai propri militari. Perché la, i militari servono per fare anche future controffensive. Okay? Quindi la perdita di Bakhmut non sarebbe un dramma per l'Ucraina, ma la perdita di Bakhmut con all'interno 10.000 uomini può diventare una tragedia. Ecco perché forse anche Zelensky sta iniziando a intuire che è meglio ritirarsi. Tuttavia un problema. Tutte queste resistenze a oltranza, Mariupol, Bakhmut e Seviero Danetsk, hanno avuto un pregio, pur essendo state costate tantissimo in termini di vite umane ovvero quello di guadagnare tempo a Mariupol hanno guadagnato tempo per poter riorganizzare le forze dell'Ucraina a questa eh, diciamo invasione inaspettata mettiamola in questi termini a Seviero Danetsk hanno guadagnato tempo per progettare le due grandi controffensive quella di Kharkiv a est e quella di Kherson a sud la domanda è che tempo stanno guadagnando con questa resistenza oltranza Bakhmut? Stanno guadagnando il tempo per ricevere le armi occidentali. Perché dopo un anno la vera notizia, la vera cosa importante da sottolineare, è che gli ucraini hanno ormai quasi finito le munizioni d'origine sovietica e i sistemi d'arma d'origine sovietica prodotti dalla Russia, non dall'Ucraina. Quindi ora diventeranno sempre più dipendenti dall'Occidente. Se prima riuscivano a difendersi dal, da soli con il contributo occidentale, da ora in poi l'Ucraina dipenderà totalmente dalle forniture d'armi dell'Occidente. Ecco perché anche Zelensky è diventato molto più attivo diplomaticamente, recandosi nelle cancellerie occidentali, di recente ha fatto Londra, Parigi e eh, Bruxelles, per intenderci, per chiedere sempre più supporto occidentale, perché senza le armi dell'Occidente l'Ucraina è destinata a capitolare, per mancanza di armi, banalmente, per mancanza di munizioni, ed è disposto a chiedere armi d'ogni tipo, Specialmente quelle a lungo raggio per colpire in profondità eh, diciamo, i territori controllati dai russi e andare a distruggere le loro riserve di munizioni e di armi. Ma viene, tende a chiedere più, ogni cosa, ad esempio dall'Italia dall interessata ad ottenere le batterie samp -T che sono batterie missilistiche terraria per la protezione dei cieli, quindi per andare a intercettare i droni kamikaze, per andare a intercettare i missili o gli aerei dei russi e abbatterli. Perché è arrivata a questo punto? L'Ucraina aveva degli ottimi sistemi eh, difensivi, gli S-300 d'origine sovietica, ma le munizioni stanno finendo, stanno finendo banalmente missili, proiettili, lanciati da questi sistemi, che sono prodotti in Russia, non in Ucraina. Ecco perché devono chiedere l'aiuto occidentale, datemi il sistema d'arma e poi datemi anche i missili. Dall'Italia sono interessati a questo prezioso sistema, detto SAMPTI, di produzione italo-francese. Quindi è un sistema per noi prezioso, di cui noi siamo gelosi, perché noi siamo sovrani del software di questo sistema. E infatti il dibattito si fa difficile. Se noi consegniamo questo sistema d'arma, che probabilmente andrebbe a proteggere la capitale Kiev, dovremmo rifornirgli anche di munizioni. Dagli americani hanno ottenuto la promessa di ricevere dei sistemi d'arma terraria chiamati Patriot, Ma, e, e l'hanno ottenuta questa promessa proprio durante la visita di Zelensky a Washington. Ma andare a ben vedere a Washington gli è stato promesso un pacchetto di 2 miliardi di dollari, non tantissimo, e comunque solo una batteria, una batteria che probabilmente verrà dispiegata a Leopoli, non a Kiev. Gli americani andranno a proteggere il fianco orientale della NATO, non l'Ucraina. Capite perché Zelensky viene a insistere molto con i nostri Samti? Perché ha bisogno di sistemi a Kiev, a Dnipropetrovsk, a Zaporizhia e così via. Noi possiamo fornire solo una batteria, che probabilmente andrà a essere dispiegata nella capitale. Perché? Noi siamo disposti a fornire quest'arma perché la consideriamo un'arma difensiva, proteggere i cieli. Quindi siamo più avvezzi a fornire armi difensive noi italiani, ma molto molto costose. Questo sistema d'arma opera missili Aster 30, che sono missili che vengono imbarcati anche sulle nostre fregate, sulle frame, anche se guarda caso di produzione italo-francese. Consegnare a questi missili all'Ucraina significa che gli stessi missili non verranno imbarcati sulle nostre fregate. Per aiutare Kiev rischiamo di rimanere nudi per mare, ovvero di non avere fregate in grado di creare le bolle difensive per se stesse e per la flotta. Perché dico questo? Perché il consumo di questi proiettili è elevatissimo in Ucraina. È una guerra ad altissima intensità. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che si rischia eventualmente una, la cosiddetta reverse engineering, ovvero l'ingegneria inversa, andare a studiare il sistema d'arma che operano gli italiani e francesi. Noi siamo autonomi, non dipendiamo dall'America nella protezione dei nostri cieli. Anche se di batterie ne abbiamo solo 5 e una andremo con a consegnarla all'Ucraina. Però gli americani sono interessati al fatto che noi mandiamo i nostri SAMPT perché riescono a capire l'efficienza dei nostri sistemi d'arma che comunque noi riusciamo a operare anche senza l'assenso di Washington. Il Patriot funziona solo se gli americani vogliono che funzionino perché il software ce l'hanno in mano loro. Quindi noi dovremmo essere in teoria gelosi di questo sistema d'arma, che però abbiamo deciso invece di consegnare. A differenza di Israele, che non vuole saperne di consegnare il proprio Iron Dome, la, propria, la cosiddetta cupola di ferro. Perché? Perché sanno che la difesa dei cieli di Israele dipende dalla protezione anche delle informazioni del sistema. Devi essere, non devi rivelare talloni d'Achille del tuo sistema d'arma. Italiani e francesi probabilmente eh, hanno, hanno preso, assunto una scelta che in realtà è politica, cioè quella di difendere l'Ucraina per la sua libertà. È una scelta politica, dal punto di vista militare non è una scelta ottimale. Zelensky insiste molto, ad esempio, anche per eh, l'ottenimento dei carri armati. E infatti ha ottenuto la promessa dei Leopardo 2, avrete sentito, e degli Abrams americani, avrete sentito anche dai telegiornali. E questo diciamo che infastidisce molto la Russia, perché la Russia ha grande vantaggio affinché questa guerra resti d'attrito. La Russia può contare su più uomini su più risorse per portare avanti una guerra d'attrito ma se iniziano a comparire di nuovo dei carri armati occidentali per gli ucraini questa guerra d'attrito torna ad essere di mobilità. Non farebbero la differenza le poche dozzine di carri armati che saremmo disposti a inviare a Kiev proprio banalmente per il numero, non fa la differenza ma cambia la condotta della guerra. Per quanto riguarda i carri armati, si è parlato di Leopard 2 tedeschi e di Abrams. Ma attenzione, gli Stati Uniti insistono, affinché siano i tedeschi, a mandare i loro carri armati. Gli americani hanno promesso 36 Abrams, che però si muovono, consumano moltissimo carburante, hanno turbine multifuel, come per banalizzare, come quelle degli aerei. Diciamo e hanno un consumo elevatissimo. In questo contesto di guerra il, la logistica del carburante è importantissima. Ecco perché lo stesso segretario alla difesa Lloyd Austin era contrario alla consegna dei carri armati ehm, americani, mentre invece il segretario eh, di Stato Blinken era a favore. Ecco dunque che il diplomatico è più bellicista, mentre invece il militare è più diplomatico. Cosa abbastanza strana, ma è quello che sta avvenendo in molte cancellerie anche europee. Di questi carri armati c'è da dire che la, la, gli Stati Uniti ne forniranno 36, ma non li attingono dai, dalle proprie riserve. Li devono fabbricare ex novo, quindi arriveranno sul campo molto tardi. Perché li fabbricano Ex Novo? Per due ragioni. Gli Stati Uniti fanno capire che loro sono la più grande superpotenza militare del mondo e non vogliono rimanere scoperti. Ma secondo, se li fabbrichi Ex Novo, apporterai delle apposite limitazioni affinché la tecnologia americana non cada in mano ai russi. I carri armati operano in prima linea, quindi è il sistema d'arma che più facilmente può essere catturato, a differenza di lanciarazzi multipli o di sistemi di difesa terraria che operano più nelle retrovie. Secondo punto, perché eh, la diplomazia e la Casa Bianca insistono invece per l'invio di carri armati tedeschi? Perché vogliono guadagnare quote di mercato. La Polonia, avrete notato, che è la prima a voler inviare i carri armati Leopard 2. Domanda perché? Per il semplice motivo che i Leopard 2 che verranno inviati in Ucraina verranno sostituiti dai carri armati di produzione americana Abrams. La Polonia non ha mai preso bene il fatto di dover dipendere da Berlino per quanto riguarda la manutenzione dei carri armati, per tutta una serie di caveat, ad esempio Berlino impone il non invio di carri armati a scopi offensivi all'estero, ma solo a scopi difensivi, infatti se l'è presa molto quando i Leopard 2 sono stati usati dalla Turchia in Siria e gran parte di questi Leopard 2 sono stati distrutti, quindi non è vero che il Leopard 2 risolve i problemi ok, parliamoci chiaro, e in secondo luogo alla Polonia non va bene dover dipendere dalla manutenzione data dalle aziende tedesche. Ecco che preferisce consegnargli all'Ucraina il proprio arsenale di carri armati, il proprio parco di carri armati, essere sostituito con quello americano. Ecco perché Polonia e America si fanno furbe, mandate avanti il Leopard 2, e così poi l'America guadagna le quote di mercato che prima erano tedesche in Europa questa è grosso modo la situazione il grosso problema per l'Ucraina in questi termini è che sta esaurendo le proprie armi d'origine sovietica, quelle che sanno usare siamo arrivati al punto in cui sono stati consegnati addirittura dei carri armati d'origine sovietica appartenenti al Marocco ma in modo piuttosto strano, erano in manutenzione e aggiornamento in Repubblica Ceca, sono stati presi e consegnati all'Ucraina senza chiedere il permesso al Marocco. Per risolvere la questione gli americani hanno promesso dei propri carri armati di produzione americana come forma di, diciamo, di, ehm, di risarcimento, quindi la questione diplomatica è stata chiusa lì. Però se si arriva a prendere dei carri armati appartenenti a paesi nordafricani per consegnarli all'Ucraina, vuol dire che la situazione degli armamenti non è facile, non è per nulla facile. Come vi dicevo prima, il problema principale dell'Ucraina è che deve passare agli standard NATO velocemente e dipenderà quasi esclusivamente dalle armi occidentali. Noi stiamo cercando di accelerare il passaggio agli standard NATO, addestrando velocemente in modo intensivo i militari ucraini. Ma più fai veloce, e più può essere meno accurato l'addestramento. Non dimentichiamoci che, nel caso dei carristi, cioè di chi opera il carro armato, sono quelli che tendenzialmente rischiano di più, sono quelli a più alto tasso di mortalità accelerare troppo il loro addestramento significa quasi sicuramente mandarli a morte certa. Mi fermo qui perché penso di aver parlato tanto, però la cosa grossa a distanza di un anno è che l'Ucraina sta finendo le armi d'origine sovietica che erano in propria dotazione e vanno a dipendere quasi totalmente dall'Occidente e quindi l'Occidente avrà anche l'ultima parola sui potenziali negoziati con la Russia. Grazie grazie Mirko, molto interessante e Nicola, la stessa domanda che ho rivolto a Mirko la rivolgo eh, anche a te dal tuo punto di vista un anno dopo lo scoppio che cosa è diventata la guerra in Ucraina e visto che tu sei anche esperto di questioni di intelligence ti va anche di parlarci un po' di, di, di questo aspetto bene allora, Buonasera a tutti intanto, grazie per questa opportunità. Eh, io farò una, cercherò di illustrare eh, gli aspetti appunto di com'è cambiata la guerra dal, dalle fasi iniziali a quelle attuali, eh, non tanto da un punto di vista strategico, politico, come ha fatto Mirko in maniera molto puntuale ed esaustiva, ma tenendomi a un livello più tattico, quindi cercando di spiegare possibilmente senza risultare noioso, senza troppi tecnicismi, eh, come sono schierate le forze sul campo ad oggi e, eh, e soprattutto come sta evolvendo o meglio non evolvendo il conflitto ormai da eh, quasi sei mesi a questa parte. Quindi io mi alzo in piedi perché devo far vedere le cose sulla carta. Eh, sostanzialmente, ehm, la guerra è iniziata lungo due fronti: un fronte eh, meridionale che adduceva all'area eh, di Odessa, con una direttrice appunto, di movimento dalla Russia, da Rostov-sul-Don in direzione di Odessa. È un fronte settentrionale che non è rappresentato qui in carta perché eh, è molto più a nord del, del settore che qui si conclude su, sull'abitato di Svatove, e eh, in cui era ricompresa Kiev che come è stato detto era un obiettivo eh, strategico dal punto di vista politico per il rovesciamento del governo e naturalmente dal punto di vista militare per occupare un, uh, un centro in cui il centro nevralgico della nazione, la capitale. Eh, questa manovra inizialmente si sviluppava, ho detto, lungo due fronti che eh, a loro volta ricomprendevano quattro direttrici principali, una da nord eh, che partiva dalla Bielorussia, che era situata grossomodo in questa direzione e eh, adduceva a Kiev, altri due eh, centrali con un andamento ehm, est-ovest, sempre eh, in direzione del Donbass per spingersi il più in là possibile nella conquista del territorio ed erano quelli su cui avevano avuto un certo successo, mentre quello settentrionale no fin dall'inizio, eh, e poi quello eh, meridionale vero e proprio eh, in direzione di Kherson. Che cosa è accaduto? Abbiamo detto, ormai è stato detto e ripetuto in tutte le salse che eh, la cosiddetta blitzkrieg che era stata pianificata da Mosca non ha funzionato, la guerra lampo non ha funzionato, c'è stato un forte attrito da parte di, eh, degli ucraini per le ragioni appunto ben illustrate da Mirko, quindi questa motivazione forte che è riuscita a dare eh, Zelensky che a dispetto di tutto si è rivelato un leader carismatico, perché ha saputo guidare il suo popolo. Tanti eh, chiedono, anche nel, nel numero di Limes la, la domanda è stata fatta, ma cosa faresti tu oggi al posto di Zelensky? Nulla di meno di quello che ha fatto lui, cioè cercare di tenere saldo un, un popolo che si è visto aggredito. E in maniera estremamente violenta, perché poi è sotto gli occhi di tutti, no? con i telegiornali, tutto quello che, che accade a livello di distruzioni. Distruzioni che tra l'altro, per inciso dico, non devono lasciare, non devono destare perplessità, perché sono nella logica della guerra. Se uno deve condurre un'azione bellica, eh, lo fa con l'intento di distruggere, non di salvaguardare. Quindi eh, è giusto... Eh, avere un sentimento umanamente di riprovazione nei confronti di quanto accade, ma sotto il profilo meramente militare eh, succede quello che è normale che succeda in guerra, si deve distruggere tutto per fiaccare l'avversario. Ecco perché quindi, per questo è, una piccola, è un piccolo inciso che ho fatto per poter arrivare a spiegare determinati aspetti su questa carta che ho eh, realizzato. Che cosa è accaduto? È accaduto che il fallimento della guerra lampo, una delle ragioni del fallimento della guerra lampo, eh, è stata appunto una carenza di intelligence iniziale molto molto forte, cioè carenza di intelligence anche lì. Eh, in maniera molto superficiale eh, può sembrare che eh, l'intelligence militare russa sia in mano a, a dei semi deficienti che non erano in grado di fare determinate valutazioni. Non è andata proprio così, perché le capacità e gli strumenti per acquisire informazioni sul, sull'organizzazione avversaria, quindi sulla compagine eh, ucraina, non solo quella militare ma anche quella civile perché ha, una, ha un ruolo fondamentale, eh, le avevano. Che cosa è accaduto? È accaduto che Putin era così determinato, così radicato nelle proprie intenzioni che alla fine per quello che è il sistema della logica russa, della logica... Eh, pseudo parazzarista che si è instaurata appunto da un tot di anni a questa parte, ha prevalso eh, la dimensione del, eh, la dico in maniera un, un po' sciocca, attacca il ciuccio dove vuole il padrone, cioè se il leader massimo, cioè Putin, vuole entrare, dobbiamo purtroppo, e questo è l'errore fondamentale che si può fare nell'intelligence, assecondare il comandante nelle sue intenzioni nell'intelligence ci va l'onestà intellettuale bisogna dire le cose come stanno dopodiché il comandante potrà prendere le decisioni che meglio ritiene assumendosi le responsabilità e lì l'onestà intellettuale non c'è stata lì c'è stata l'FSB innanzitutto cioè il servizio di sicurezza interno e poi successivamente anche l'SVR cioè il servizio estero che hanno, eh, hanno detto va bene ci sono le condizioni per poter entrare in, in Ucraina, in armi e nell'arco di pochi giorni risolvere il problema. Sarà quasi in dolore. Perché sarà in dolore? Perché comunque la popolazione ci accoglierà a braccia aperte. Questo non è accaduto. Va bene, è stato sotto gli occhi di tutti. Cosa è accaduto invece dal punto di vista eh, tattico sul terreno, che per fare questa passeggiata di salute che doveva essere in origine l'invasione in, in Ucraina, hanno eh, schierato le forze in campo, i russi, lungo queste eh, direttrici di penetrazioni nord, est-ovest e sud, che ho detto eh, all'inizio della, della mia presentazione, con un dispositivo estremamente diradato, estremamente largo, larghissimo, e da un punto di vista militare questo comporta delle difficoltà enormi in termini di comando e controllo. Perché? Perché eh, ci deve essere in uno schieramento militare una, una certa contiguità nelle truppe schierate. Devono potersi parlare, se non addirittura vedere, con una... In, con un, un, un buon margine di, di facilità ai comandanti sul terreno. Il dispositivo attuato era talmente ampio che veramente nei vari settori, in queste aree, in queste e ancora più a nord, in direzione di Kiev, dove è successo un macello nella presa del, dell'aeroporto Ostomel, lì c'è stato proprio il mancato collegamento tra i paracadutisti delle VDV infiltrati che avevano un, un tempo di... di di tenuta della posizione di quattro giorni e la colonna dei mezzi meccanizzati che arrivava dalla Russia che non è arrivata in quattro giorni, non è arrivata nemmeno in dieci, non è arrivata nemmeno in quindici quindi hanno fatto in tempo a perdere tutto quello che avevano guadagnato perché l'autonomia di un'unità un paracadutisti, grosso modo da un punto di vista dottrinale è quella di quattro o cinque giorni, poi se non arrivano i fanti, terricoli, sul, con, con, i, con i mezzi cingolati a tenere le posizioni, i parà per antonomasia devono essere leggeri nel loro impiego. Va bene? È abbastanza intuitivo questo discorso. Quindi a nord hanno perso e la resistenza ha fiaccato, appunto, al di là dei problemi logistici, anche quelli che si sono verificati, ha fiaccato la, la, la progressione, ha logorato le forze russe che progredivano lentamente anche per ragioni eh, di clima, perché anche lì non è stato dato ascolto da un punto di vista intelligence a quelle che erano le condizioni meteorologiche. Cioè, o meglio, è stato detto che non, non ci sono le condizioni, c'è la rasputizza, c'è il fango che non consente un'agibilità ai mezzi cingolati e ai carri armati in particolare. Non ha importanza, andiamo avanti, andiamo avanti è successo quello che è successo, al punto che poi a settembre, dopo una certa attività, eh, da parte delle forze ucraine, c'è stata la famosa controffensiva che ha fatto riguadagnare terreno ai, agli ucraini e li ha fatti attestare. Intanto ha costretto i russi a eh, ridurre l'ampiezza del dispositivo ed ecco il dispositivo che da settembre si è creato sul fronte russo-ucraino. Questi signori sono da Svatove a Kherson grosso modo 600 chilometri, va bene? In confronto, sembrano tanti, ma in realtà in confronto a quello che era l'ampiezza del settore prima, sono pochi, si sono concentrati. E non solo, vedete la densità delle unità, quelle azzurre sono le unità ucraine, quelle rosse, i rombi rossi sono le unità russe, va bene? E... Voi qui, io qui ho rappresentato soltanto i livelli eh, di brigata e di divisione, che vi assicuro che sono consistenti in termini numerici, come peso di, di, di uomini e mezzi. Se aveste, non ho potuto proprio graficamente rappresentare i battaglioni o i reggimenti, l'ho fatto solo per alcuni perché hanno una loro significatività, perché altrimenti non si capirebbe niente. Qui la gente sta combattendo lungo tutto questo settore, tranne ovviamente dove c'è l'ostacolo naturale del, del fiume Dniepr, in questa parte tra Orichiv e Kherson, e dove peraltro gli ucraini, adesso io qui ripeto ho messo solo brigate, ma qui ci sono un sacco di battaglioni schierati, e dirò anche di che tipologie perché, e perché, Dicevo stanno combattendo con una densità molto elevata. Ho raffigurato, eh, vedete per esempio, soltanto per poter mettere le unità, le grandi unità, brigate e divisioni, sono grandi unità, va bene? Non sono reparti come reggimenti e, e battaglioni. Soltanto nell'area Bakhmut-Soledar, Bakhmut-Soledar, eh, Mirko ha parlato di Bakhmut, va bene? Che è qui. Soledar è un villaggio insignificante, ma messo a sistema con Bakhmut. Offre una strong position, una battle position, cioè un'area idonea alla difesa di una certa parte del territorio, estremamente efficace. E perché si stanno scannando? Qui vedete che io ho raffigurato degli ovali neri. Questi ovali sono le aree in cui la battaglia è più violenta, ma non la battaglia dalla mattina alla sera, stiamo parlando di settimane di combattimenti, stiamo parlando di una media, parlo della, della parte russa che è quella di cui mi occupo maggiormente e di cui ho più dati, una media di 8-900 soldati soltanto su, quella, su questa parte di Bakhmut che muoiono ogni giorno. Ok? che muoiono, non stiamo parlando dei disertori, non stiamo parlando dei feriti, perché poi entrerò nel merito di quello che sta accadendo per la gestione dei feriti. Perché cioè, Noi siamo qui, è questo che a me fa effetto, noi siamo qui, ne parliamo, io sono ben contento di parlarne perché, perché mi occupo di queste cose. Però vi invito un attimo a riflettere sul fatto che questa gente, fino a un anno fa appunto, non erano i soliti, i soliti ignoti o i soliti noti eh, in località remote del mondo che sì, siamo quasi cinicamente abituati a vedere morire e anche a morire come mosche, come si dice. Qui stanno morendo come mosche persone che vivevano in condomini come quelli dove viviamo noi che andavano in negozi e in supermercati come quelli che frequentiamo noi abitualmente e che sono in condizioni di vita che ora sono spaventose. Cioè, per dirvene una, ci sono tutta una serie di, di cittadine qui adesso, una, ve ne dico una tra tante, dove è stato requisito l'ospedale, ma non è stato requisito l'ospedale soltanto, è stata requisita la popolazione da parte delle autorità russe che hanno obbligato... I residenti non è un invito e non è, eh, è l'Avis, lì c'è l'obbligo a donare il sangue perché non c'è più plasma per poter intervenire e salvare i feriti che sono centinaia e non hanno i mezzi i russi per evacuarli eh, in direzione degli ospedali, dei cosiddetti... Tecnicamente si chiamano roll 2 nel nostro sistema, no? gli ospedali quelli più arretrati con quindi più, più mezzi e più personale specializzato. Va bene? È tutta medicina da campo, cioè sono saltati tutti gli schemi. Non, eh, non c'è una logica, non c'è una logica da pianificazione. Altra cosa che mi fa abbastanza inorridire, perché giustamente in ambito militare si insegna la pianificazione, la pianificazione è. Non ha retto alle prime 24 ore. Qui ormai ogni cittadina, ogni, ogni villaggio, ogni, eh, in questi settori in particolare cerchiati di nero, eh, in cui esiste anche soltanto un, una clinica, un pronto soccorso, di qualsiasi tipo, non ha importanza, è stato adibito a, a ospedale da campo con una particolarità, che non è permesso curare i civili. Ok? Quando dico i civili non mi riferisco perché, perché bisogna curare i militari perché sono quelli che devono combattere. Va bene. Cioè siamo a delle situazioni disumanizzanti, che lo dico con, eh, appunto, con, eh, con dispiacere. Però che voglio sottolineare fanno sempre parte della logica della guerra, cioè lì serve la gente e quando uno aggiusta un ferito non è che poi dice va in licenza, vengono rispediti subito, vengono ributtati nella mischia. Ecco perché ci sono un sacco di diserzioni, ecco perché la mobilitazione parziale sta fallendo e arrivo dunque a spiegarvi chi sta combattendo veramente, chi sta sparando in queste zone e chi invece non lo sta facendo. Allora, visto qual è la situazione dal punto di vista della qualità della tipologia del combattimento, perché di che cosa vi sto parlando innanzitutto? Vi sto parlando di una guerra di posizione. Questa tipologia di, eh, di distribuzione delle forze, stante il terreno e stante eh, le, la, la, la, la politica adottata dai russi soprattutto nella nella scelta delle modalità di combattimento, le cosiddette procedure tecnico-tattiche russe, hanno fatto sì che sia, eh, si sia stabilizzata appunto da mesi una forma di combattimento che rispecchia fedelmente quella della prima guerra mondiale. È una cosa che da studioso di questi fenomeni, da studioso professionale, qui mi vuol capire mi capisce, è tra le righe, e... Non mi sarei mai aspettato. Perché? Perché da un certo punto in poi eh, chi studia la guerra, chi addestra per la guerra, parla sempre di manovra. E qui di manovra non ce n'è. Giustamente Mirko diceva che i carri armati servono a manovrare, ma qui non sta manovrando nessuno. Qui siamo veramente alla logica dei reticolati e delle ondate che escono dalle trincee, che vediamo ai telegiornali, e che si immolano. Per conquistare 100 metri, 200 metri, vi posso dire così: una, vi posso dare una chicca che è, è di una settimana fa la scelta da parte di Mosca di offrire un, un sovrasoldo, diciamo, un'indennità ai, ai soldati dei reparti che eh, sono disposti a, a, a fare questi attacchi e soprattutto c'è un premio per chi riesce a guadagnare per il reparto parlo sempre di soldi eh, perché poi sono quelli il motore del mondo alla fine eh, un premio per il reparto che riesce a guadagnare ogni giorno un chilometro ovviamente la logica dei russi è quella dei grandi numeri siamo come viene detto anche nel numero di Limes su uno sforzo bellico di 4-5 a 1 come proporzioni d'accordo? per ogni ucraino schierato sul terreno abbiamo 4-5 soldati eh, combattenti generici eh, russi e anche in termini di mezzi addirittura la razio è lievemente superiore. E, e quindi anche nel promettere degli emolumenti, nel garantire degli emolumenti o altre forme diciamo di, di, di premio, non licenze, eh. in licenza non ci sta andando nessuno in questo momento, dall'una e dall'altra parte, tranne quelli proprio che hanno perso gambe, braccia, dice dicendo non sei più in grado e allora vai pure in licenza, ma forse allora è meglio avere tutto e stargli a combattere, così, piccola digressione personale. E dicevo che ehm, il fatto appunto di garantire queste, questo qualcosa in più fa anche molto, eh, cioè, tiene anche molto in considerazione il fatto che appunto facendo ondate di soldati che escono eh, allo scoperto per, per combattere eh, fa sì che ne arrivi, non lo so, ogni quattro ne arriva uno. A me viene molto in mente il film, non so se l'avete visto, Il nemico alle porte, la famosa scena all'inizio dove addirittura veniva dato un fucile ogni due perché non avevano abbastanza armi e il, il sottufficiale che distribuiva le armi diceva quando muore il tuo compagno prendi il suo fucile, cioè siamo a questo tipo di, di, di, di combattimento, è, è una cosa che è impensabile, allora cosa sta succedendo? Quando parliamo di Bakhmut e di Soledar, che sono una, un settore estremamente Importante per la tenuta, come diceva Mirko, anche dal punto di vista dell'immagine, non soltanto eh, dal punto di vista tattico-militare: in realtà, questo, eh, questo abitato, questo, cioè questo Bakhmut, in particolare, così come Kreminna, appena a nord del settore, siamo sempre ne, tra Lugansk e Donetsk, così come Svatove così come Orishiv, or e Vuledar Son e Kherson, sono quelli che militarmente si definiscono perni di manovra. Cioè che cosa sono? Sono dei, delle località che innanzitutto sono key terrain, cioè terreni chiave, terreni il cui possesso dà un eh, marcato vantaggio a chi lo possiede, che siano gli ucraini o che siano i russi. E perché hanno questa importanza? Perché chi lo detiene può sfruttare questo key terrain come perno di manovra, cioè come una, una, una località, un elemento proprio del terreno, una zona da cui muovere per poter colpire l'avversario sul fianco. Qui il, la manovra proprio eh, tradizionale russa preve, eh, russa sovietica prima che russa e poi russa perché è stata ereditata dal punto di vista del combattimento, qui non sto parlando di guerra ibrida, eh, sto parlando di guerra convenzionale, anche se c'è una componente ibrida che poi vi spiego rapidamente. Eh, la manovra prevede l'accerchiamento, l'avvolgimento o l'aggiramento, quindi tutte situazioni che per poter colpire per esempio questo settore, questo settore nella Oblast di Zaporizhia, necessita il controllo di Vuledar e di Orychiv per poter fare un aggiramento, un accerchiamento o un avvolgimento, oppure per un, un, un aggiramento anche solo sul fianco, quantomeno detenere uno dei due abitati. Non so se mi spiego. Okay? Lo stesso vale per Kherson, che come è stato detto era stata conquistata ed è stata ripresa. Dagli ucraini, era stata conquistata dai russi. Lo stesso vale a nord per Svatove e per Creminna, sempre per poter disarticolare tutto il dispositivo. Vedete che grappolo di unità che c'è. E adesso andiamo ad analizzare velocemente, cioè dimmi quanto tempo se ce l'ho ancora. la tipologia delle unità. E comincerei proprio da, da Bakhmut, va bene? dove vedete che ci sono dei rombi neri all'interno. Dice, ma i russi hanno i rombi rossi? No, ci sono anche i rombi neri perché così attirano l'attenzione perché sono una tipologia di forze diverse. Hanno la V doppia all'interno, sono i battaglioni della Wagner, va bene? Sono mercenari, attenzione, mercenari. Poi chi abbiamo lì a combattere? Abbiamo queste unità che vedete qui. Voi non le conoscete, ma vi dico io che tipologia di unità sono. Sono prevalentemente. Eh, unità delle VDV, chi sono le forze I Paracadutisti. I paracadutisti noi non li abbiamo più visti, che sono praticamente le VDV, la forza armata, la punta di diamante delle, delle forze russe, ok? Come, come qualità di soldati per il livello di addestramento che hanno e per la tipologia di armamenti di cui dispongono, con cui sono equipaggiati. Le VDV erano sparite dalla scena, no? dopo che avevano combattuto all'inizio a Ostomel... Io mi sono chiesto per tutti i mesi successivi, ma lì si scannano, mandano la Wagner, mandano, usano tantissimi paramilitari locali, ma se vogliono vincere perché non usano il meglio delle loro forze? E perché? Perché... Far morire le proprie forze migliori è sostanzialmente uno spreco, quindi che cosa accade? Han deciso adesso, gioco forza, di ributtarle nella mischia perché è necessario avere delle forze che, abbiano, che garantiscano una certa qualità nel, nell'esecuzione del loro compito che altre forze più volgari, fanterie, più banali, non lo so, insomma, senza nulla togliere le altre forze, perché, però onestamente con un livello di addestramento e di equipaggiamento inferiori e qui, qui bisogna combattere, e lo stesso tipo di forze le troviamo schierate negli altri punti eh, che ho cerchiato, in, in misura minore, però eh. troviamo altresì, li, li vediamo qui a Kherson e li vediamo qui nel settore tra Svatove e Cremina, queste unità che sono unità degli spieznats, gli spieznats sono le forze speciali, dice ma forze speciali e tu le metti in una mischia, le forze speciali nascono per fare sabotaggi e azioni dietro le linee nemiche, ok? non per essere buttate nella mischia come fanteria, come carne da cannone. Però anche lì c'è una razza e arriviamo piano piano al perché sono schierate al posto delle fanterie. E ancora, qui che ci troviamo? Ci troviamo queste unità in giallo che io ho voluto evidenziare con un colore diverso perché ancorché facciano parte delle forze eh, russe sono costituite eh, fondamentalmente da reparti di paramilitari, cioè da quei reparti che avevano già combattuto dal 2014 fino al 2022, formati da ucraini stessi che hanno sposato la causa russa, quindi che in questi anni, in questi otto anni antecedenti l'invasione. Già combattevano, soprattutto tra il 14 e il 15, poi la situazione si è un po' diluita, però in quei due anni lì sono stati molto molto attivi. I russi cosa hanno fatto? Siccome sono prevalentemente eh, organizzazioni, parliamoci, cioè, per capirci di masnadieri, di, di, di banditagli, accozzagli, insomma non è che siano for, eh, truppe organizzate, cosa hanno fatto? Le hanno strutturate. All'interno di tre corpi d'armata. Il corpo d'armata negli organigrammi militari russi non è previsto, ci sono le armate che hanno questo livello qui a quattro stelle, qui c'è un K, Combined Armed Arm, cioè eh, armata combinata, significa che c'è carri armati e meccanizzati messi tutti assieme, più altra roba. E poi, qui ce n'è un altro. E poi subito dopo ci sono le divisioni. Bene, hanno creato queste prima due, poi a maggio un terzo corpo d'armata con dentro tutti questi paramilitari, cioè i vari battaglione diesel, battaglione somalia, tutti nomi abbastanza folcloristici però che eh, davano un senso di coesione e di, eh, mh, di individuazione, diciamo, a chi apparteneva questi gruppi, no? Come eh, ci sono tra l'altro i famosissimi non so, i lupi della notte russi motorbikers, motociclisti quindi organizzazioni di questo tipo che però avevano la voglia e la capacità di, di combattere guidati in genere da ex militari provenienti anche loro da addestramenti russi eccetera spesso ex forze speciali come il buon Igor Girkin, veramente un personaggino coi fiocchi e mh, e questa gente qui perché è schierata a combattere in queste zone? Perché contrariamente al personale della cosiddetta mobilitazione parziale è motivata a combattere. Il cittadino comune che è stato precettato e gli è stato detto da domani tu non fai più il tabaccaio, non fai più l'idraulico e non fai più l'avvocato prendi lo schioppo, mettiti le, le, le, lo scolapasta in testa in mancanza di un elmetto e vai a combattere. Ecco, Vi posso dire che eh, è, è di due settimane fa la diserzione di massa di 600 mobilitati che contrariamente a quanto accade normalmente quando disertano in pochi gruppi ridotti vengono giustiziati sul posto dalle forze della Rosgardia, cioè della Guardia Nazionale, che è preposta appunto al, al controllo del territorio dal punto di vista dell'ordine pubblico e dell'intervento contro i disertori quando c'è stata una diserzione di 600 persone hanno pensato bene insomma, di scatolarli, rispedirli con demerito e ignominia in Russia poi dopo quello che succederà loro in Russia non è dato di saperlo, fin lì va bene l'intelligence ma fin lì non ci sono arrivati e quindi che cosa accade? Accade che queste altre formazioni, quindi mercenari, paracadutisti, forze speciali piuttosto che paramilitari locali, non disertano, cioè fanno quello che diceva prima Mirko che invece fanno gli ucraini. Restano sul posto a tenere la posizione e a, come si dice, a morire sul posto, sempre nella proporzione di 4 a 1. E chi popola ancora, chi è che va a rimpolpare? queste unità che perdono così tanti uomini in combattimento e eh, lì si raschia il barile qui ormai sembra se uno va a fotografare il, uh, un reparto russo di questi schierati soprattutto i Wagner in questo momento ma veramente sembra il bar di guerre stellari però non è che fanno ridere cioè sono dei freaks sono... ci sono dentro carcerati a cui è stata uh, garantita l'amnistia e chi vengono scelti, i peggiori, perché è più facile convincere un ergastolano pluriomicida o stupratore ad andare a combattere, gli dici: guarda le cose sono due, se sopravvivi arrivederci, grazie magari ti diamo pure una medaglia, se muori muori, non ti piange nessuno, la società non ne risente come muore il mercenario muori tu, sei un cattivo facciamo anche un favore e quindi benvenuto nel club dei combattenti all'ultimo sangue. Va Questa è solo una categoria. Da settimana scorsa hanno cominciato a precettare anche, questo valeva sui i carcerati russi, da settimana scorsa è cominciato il, richi il richiamo, Diciamo, eh, l'invito ad andare a combattere dietro promessa di amnistie varie anche dei, degli ucraini per essere più convincenti con i carcerati ucraini vengono tradotti in carcere russe dove vengono accolti malissimo con forme diciamo, di parannonnismo da parte dei carcerati russi e quindi dicono meglio andare a combattere in Ucraina da dove arriviamo piuttosto che stare qui a subire le angherie dei carcerati russi perché poi si, si, si studiano queste cose, no? cioè si instaurano delle dinamiche che non è che sono casuali. Poi mentre eh, gli ucraini hanno una forte partecipazione anche di donne a combattere, perché c'è una dimensione motivazionale molto forte, quelle che non sono madri di famiglia, che non, sono, eh, che non devono curare comunque gli interessi della famiglia, eccetera, eccetera, e che quindi sono state proprio allontanate dal, dalle zone delle operazioni, le altre rimangono e combattono. Donne russe, a parte quelle arruolate normalmente, ce ne sono ben poche fino all'inizio di questo mese, perché dall'inizio di febbraio non è che hanno mandato delle volontarie o delle riserviste, hanno proposto ancora una volta alle carcerate russe se volevano andare a lavorare per le linee logistiche nel sistema appunto nel dispositivo schierato. E una cinquantina di loro hanno accettato così in prima battuta. Sono curioso perché voglio vedere come evolverà questa, questa cosa nel futuro. Eh, il, il, diciamo il fondo è stato toccato quattro giorni fa. Restando in termini di FRIX, anche se è brutto dirlo perché non vuole essere in termini dispregiativi, è per dire proprio la categorizzazione di questi combattenti, oramai qual è. Quando hanno cominciato i russi a, a prelevare i clochard, i tossicodipendenti e gli alcolisti allo sbando e eh, a mandarli anche loro a combattere. Ora questi. Potete bene immaginare la qualità di questi combattenti quale possa essere, certamente non sono i paracadutisti delle forze aviotrasportate. Poracci, mi fanno una pena, ragazzi. Che... Eh... L'importante è mettere in mano un fucile a questa gente perché gli la logica è: se tu comunque mi ammazzi tre o quattro ucraini prima di morire tu, perché poi vanno a morire, eh, parliamoci chiaro. C'è cioè gente che non sa manco dove, dove sta. Però mi hai fatto un favore, hai ammazzato, sei riuscito comunque nel mucchio, perché stiamo parlando di mucchio, ad ammazzare tre o quattro ucraini. Ecco la logica della quantità e non della qualità che contraddistingue le procedure tecnico-tattiche dei russi. Che altro vi posso dire? Basta, ho fatto una testa così, ho fatto, non uscirò più. Allora dipende dalla tipologia, Parliamo, prendiamo il battaglione medio di fanteria che è quello più pesante perché già se prendiamo un battaglione di fanteria da montagna è già un po' più piccolo gli alpini, comunque un battaglione di fanteria grosso modo 600 uomini, una divisione è 15 meccanizzata eh, di fanteria.